Ciao a tutti, io mi chiamo Sidney e benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un italiano. Oggi 27 giugno 2022, un euro vale 58 rubli più o meno. E oggi vi portiamo a fare un giro per i supermercati e qui ci sono tre supermercati per uh, tre diverse fasce sociali, una cosa che in Italia io non avevo mai visto, cioè il Dixie che è un supermercato, diciamo così, per i poveri, c'è Piaziorecca, che è un supermercato più o meno per la classe media, e Asbuca, uh, l'alfabeto del gusto, che è un supermercato per, uh, come si dice, per i chiattilli? non lo so. Vi facciamo un po' vedere anche che cosa è successo dopo la guerra o operazione speciale, con uh, i prodotti uh, che si trovano al supermercato. Che cosa è Ecco il caffè alla pazza alla modica somma di 459 rubli per 250 grammi. Significa che io non sono un genio della matematica, ma costa circa 9 euro. 9 euro. Per farti il caffè italiano, eh? Come vedete, il Nescafè c'è sempre perché la Nestlé non ha lasciato il mercato russo. E io, vabbè, cioè sono un'italiana molto atipica perché non mi faccio manco il caffè con la moca, non lo reggo così e quindi io scusatemi perdonatemi io bevo il caffè e costa se non hai la carta fedeltà del negozio 599 rubli e 90 cioè quasi 600 rubli praticamente che sarebbero circa no, un po più di un po più di 10 euro ragazzi 10 euro senza la e sono sono quanti grammi sono 85, 85 grammi 10 euro 85 grammi di caffè se non è la carta fedeltà, se è la carta fedeltà che io ho, 299 rubli e 90 che sono tipo 5, circa 5 euro, ma comunque 5 85 grammi di caffè, cioè ve lo potete, no non ve lo potete tenere, io me lo compro comunque invece Anton compra un tipo di caffè che si chiama Paulig giusto? io lo compravo ah qui non c'è più il Paulig il Pauli che non c'è più, però abbiamo trovato un rimedio, c'è cioè il caffè Costa, vi faccio vedere, questo perché Anton fa il caffè con la moca, da bravo italiano che è, anche se non è ancora in italiano, e il caffè Costa, questi sono 200 grammi di caffè, costano 639 rubli e 90, cioè tipo 11 euro. 11 euro per 200 grammi di caffè, uh, come si chiama quello nella moca che si mette? Molti... Uh, vabbè no, quello solubile, quello che si mette nella moga, scusate, mi sono dimenticata l'italiano. Vi volevo far vedere una cosa, il uh, doshirak, questo è tipo sono quei noodles che si gonfiano nell'acqua uh, calda. Comunque non mi ricordo come si dice in italiano, quei piatti precotti. non so se guardate i video della Transiberiana c'è un video in cui io sono a birobigiana e in treno mangio questa roba e all'epoca e anche prima della guerra costava ma forse intorno ai 30 rubli un coso di questi, forse anche di meno. Adesso costa 62 rubli, cioè costava tipo meno di un, molto meno di un euro, adesso costa circa un euro, ma secondo il cambio di adesso è molto complicato. Non ho ben capito, ma pare che Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta si stia, sì, stiano finendo sul mercato russo e abbiano lasciato il mercato russo e quindi sono state create delle bevande esattamente identiche con un altro logo che richiama ecco, il logo di Cool Cola che è molto simile in realtà, cioè ricorda la Coca-Cola ma il logo è molto molto più simile a quello della Pepsi, stessi colori. E ora vi faccio vedere dove è prodotta questa culcola. Cool C'è scritto prodotta in Russia da AOM Pebeka Achakava che si trova a Mosca. Ulice Ribinove. Sì, Ulice Ribinove 44. Possiamo comprare la Nutella che costa 439 rubli 90, quindi fate un conto sì, circa 9 euro oppure in alternativa c'è questa cosa Nat Story Antonio mi fa sempre ricordare che potrebbe benissimo essere il titolo di un film porno Why? e sono 350 grammi di pasta a cioccolato con con le nocciole una tonnellata di zucchero Sì, e costa 284 rubli e 90 cioè costa di meno però vabbè io preferisco sempre la nutella questo è il sostituto della Fanta si chiama Fancy un po' come Adidas che diventa Abibas siamo nel reparto della pasta come vedete c'è Barilla che anche non ha lasciato il mercato russo c'è ovunque uh, i prezzi, boh, io non so come siano i prezzi in Italia però non so, per esempio i capellini numero uno qui costano 112 rubli uh, se hai la carta fedeltà del negozio altrimenti 9-99, beh, 100 rubli poi ci sono, se non vuoi comprare Barilla che magari è troppo cara perché c'è scelta comunque, ci sono delle marche di pasta locali uh, come per esempio questi Latne anche di grano duro Prodotti poi dove dice, um, sì, nella regione di Mosca. Ma ci stanno tutte queste cose nella regione di Mosca. Io non lo sapevo. Secondo me comunque il grano non può essere tutto della regione di Mosca. Cioè la Russia è così grande. Comunque l'adne, però non li ho mai provati. E poi c'è macfa. Macfa l'ho provata molte volte. Questi sono buoni. Cioè a me piace questo tipo di pasta. Anche questi sono di grano duro. Costano di meno ovviamente la pasta barilla, per esempio questi qui, costano 61 rubli e 49 euro. Col cambio di adesso, eh sì, diciamo, un po poco poco più di un euro, eh, 450 grammi di pasta. Anton dice che gli altri tipi di pasta che non sono barilla non hanno sapore. Io non lo so perché non sono così gourmand, così... non ho questo culto. Del, della pasta, del caffè. I pannolini, io non ho ancora esperienza di pannolini, eh, però so che tutti i genitori si lamentano sempre del costo dei pannolini. Gli Haggis, quindi fate voi un po' il confronto perché io non lo so fare, qui costano eh, 1299 rubli, già scontati. Uh, sono 20, 20, 20, 21 22 euro Ho un pacco con dentro 78 pannolini ah però 78 pannolini non sono cioè, certo dipende quanto spesso il vostro bambino fa la cacca intanto uh, comparsi nuovi assorbenti assorbenti questi che lingua sarà coreano Cino. cinese cinese sì, ah, vedi, ci hanno messo, siccome quando cominciano a importare prodotti improvvisamente non fanno in tempo a tradurre anche la grafica sul, sulle confezioni, ci appiccicano queste etichette dove c'è spiegato in russio che cos'è, che sono assorbenti igienici da donna. Ecco, Mirao è la marca, costano 159 rubli, vabbè, costano pure più di quelli naturella, cioè non... Queste conserve qui tipo Mutti, vabbè, che io Mutti non la compravo, nemmeno la Monizana, però per esempio compravo Pomi, poi c'è scritto Made in Italy, però eh, nel supermercato vicino casa mia io queste già non le trovo più, quindi devo comprare qualcosa tipo una marca locale di pomodori nel, nel loro succo e poi faccio il sugo a casa. E qui invece a Sbucafusa, l'alfabeto del gusto, posso trovare Simutti oppure la Molisana oppure questa, pomodori pelati veraci di Napoli in succo di pomodoro, 400 grammi costano 400 grammi 298 rubli sono tipo 5 euro qui abbiamo trovato il caffè illisolubile 95 grammi, confezione voglio dire molto così, molto carina. 95 grammi di caffè a 1395 rubli, cioè 22, 23 euro. 23 euro di felicità. Salve, mi chiamo Tony, potete seguirmi su YouTube qua sarà il mio canale. Uno dei problemi più grandi che stiamo affrontando adesso, noi dico la mia generazione, è che il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda non ci inviano più uh, la loro birra uh, nei barrili. E vi spiego un po' perché è importante. Quando bevi la birra uh, nei pub, nei barrili, la bevi così come è stata prodotta nella fabbrica perché in questi barrilli non soffre l'influenza della luce o della pressione, è quello che uccide proprio la birra. Quindi uh, tutti questi pub in stile inglese oppure irlandese adesso non hanno più la ragione di avere questo stile perché quella birra non c'è più. Comunque uh, abbiamo ancora un po' di birra prodotta in, uh, nel uh, Regno Unito e Irlanda come adesso. Ad esempio, Kilkenny. 229 che è aumentato perché prima era circa um, 150 che non costava troppo. Burlington. Questo comunque è prodotto qua in Russia. Perciò costa 100, solo 180 rubli. Uh, comunque prima era tipo 100-129, se, se, se non sbaglio. Io volevo dire che non c'è differenza fra i prezzi uh, della birra inglese o irlandese nei pub e qua in questo negozio. Poi mi sono ricordato che la birra nei barrili non c'è più. Young's Double Chocolate Stout, 229 rubli. Vi abbiamo fatto fare un giro per qualche supermercato, abbiamo visto che tipi di diversi supermercati ci sono, abbiamo preso qualche prodotto, un po' di caffè, un po' di birra. Con questo io vi lascio, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, condividete e vi racconterò altre storie della vita quotidiana in Russia. Ciao!